Ciao amici Mister Gadget, oggi sono pronto a presentarvi un prodotto che abbiamo già visto nel video hands on qualche settimana fa, purtroppo arriva solo nel mese di ottobre, ma è comunque una proposta interessante, vi parlo del nuovo Google Pixel 4a. Approfitto del fatto di avere due Pixel 4a in questo momento a disposizione proprio per girare questa recensione con la videocamera del Pixel 4a che è una sola da 12,2 megapixel. Questo per qualcuno potrebbe risultare addirittura, insomma, blasfemo visto che molti prodotti con prezzo super competitivo oggi arrivano con 3-4 sensori sulla parte posteriore. Ma Google ancora una volta dà la prova che in realtà non è la quantità di sensori a fare la bontà del telefono ma la qualità del sensore che viene utilizzato e le foto che vengono realizzate dal Pixel 4a sono veramente molto belle. Per proseguire la recensione switchiamo alla fotocamera frontale così vediamo come si comporta anche quella. Che cosa mi piace di Google Pixel 4a? Beh in primo luogo la fotocamera perché pur avendo un solo eh, sensore eh, fa veramente un lavoro pazzesco di elaborazione delle immagini peraltro utilizzando l'intelligenza artificiale sul dispositivo e quindi senza bisogno del eh, collegamento ad internet. L'elaborazione a volte non è velocissima perché insomma ci vuole qualche eh, tempo perché eh, l'immagine eh, venga eh, interpretata, questo purtroppo è il limite dato dal eh, processore ma l'effetto è spesso eccellente anche con la fotocamera frontale. Quello che non mi piace invece di Google Pixel 4a è la scelta del processore, è vero che il prezzo è contenuto perché quando arriverà in Italia costerà 389 euro, ma è anche vero che per quello stesso prezzo si possono comprare dei prodotti con il nuovissimo e potentissimo e compatibile con il 5D G Snapdragon 765. Diciamo che il processore purtroppo ogni tanto rallenta anche le operazioni, questo è probabilmente il punto più debole di questo Smartphone. quando parliamo di pixel 4a uno degli elementi fondamentali è quello dell'assistente virtuale l'assistente virtuale che in questo caso viene gestito in svariati modi ad esempio dall'angolo che trovate in basso al telefono uno qualunque dei due angoli può andare bene può essere utilizzato grazie al pulsantino che vedete in questa barra che come potete notare è persistente nel telefono anche quando voi eh, vi eh, muovete all'interno eh, dei menu quindi l'assistente vocale è uno degli elementi fondamentali su cui Google basa la sua esperienza utilizzare la voce per comandare la stragrande maggioranza delle funzioni del telefono e il telefono lo fa davvero bene diamo un occhio al menu della eh, fotocamera che come al solito nel mondo di pixel è allo stesso tempo semplice ma anche molto complesso eh, avete delle scelte contestuali cioè che cambiano a seconda della modalità di ripresa che avete vedete cambiano eh, da fotocamera a videocamera qui manca un'opzione che compare se attaccate un microfono esterno in cui potete scegliere se utilizzarlo eh, oppure no quando utilizzate full hd potete scegliere se 30 o 60 frame al secondo quando utilizzate 4k invece invece cioè il telefono eh, che decide eh, che cosa utilizzare. E poi con la fotocamera potete scegliere il wide crop 16 noni oppure la proporzione 4 terzi e poi come eh, utilizzare il flash. Con la modalità ritratto vedete avete la possibilità di avere un ritocco del viso e sempre di scegliere il tipo di proporzione per le immagini quando arriva invece la foto notturna vedete avete la possibilità di scegliere quale tipo di messa a fuoco fare nel momento in cui fate il vostro scatto se volete invece ulteriori comandi se volete entrare nel menu della fotocamera per avere tutto a vostra, sotto il vostro controllo basta entrare in questo menu eh, che è più profondo altro dettaglio interessante della eh, interfaccia della fotocamera quando voi eh, schiacciate vedete fate una foto aspettate che ho sbagliato adesso nel eh, farlo se fate una foto quando premete e eh, dai eh, che l'ho rifatta un'altra volta eh, quando premete su questa freccetta vedete compaiono tre destinazioni social che voi potete eh, scegliere eh, nel momento del primo utilizzo della fotocamera quindi la condivisione con alcuni vostri social diventa immediata proprio a portata di click istantanea. Ancora una volta una eh, fotocamera che lavora molto molto bene e che è in grado di elaborare le immagini in modo veramente efficace. Come vi dicevo l'intelligenza artificiale lavora con il processore a bordo eh, del eh, telefono e non ha bisogno del collegamento internet. Ci sono però molte funzioni che purtroppo noi non possiamo eh, sfruttare. Premendo ad esempio il tasto eh, del volume eh, c'è un dettaglio che appare immediatamente, cioè quello delle live caption. Basta attivarle per poter avere una traduzione in tempo reale eh, dei eh, testi che compaiono ad esempio quando si guardano eh, dei eh, video. Purtroppo questo per il momento funziona solo in inglese. Live caption molto forte, molto interessante anche nel registratore che è in grado di tradurre in tempo reale l'audio che viene registrato e di trascriverlo nella forma di testo scritto speriamo prima o poi di poter godere di questo genere di servizi anche nel nostro paese anche con la nostra lingua Altro dettaglio che arriva dalla nuova interfaccia di eh, eh, Android è quello della pressione del pulsante prolungata del pulsante di accensione che fa accedere ad uno spazio in cui c'è la possibilità di controllare eh, i pagamenti con Google Play e nel caso ci fosse attivata anche Google Home la possibilità di gestire i prodotti della Smart Home in un modo molto più semplice, più immediato e più diretto rispetto a quello che succedeva in passato. La batteria è 3.140 mAh, non pensate che siano pochi perché in realtà l'autonomia di questo prodotto è veramente molto interessante. Questo è un telefono in cui la scheda tecnica conta meno dell'esperienza d'uso, vi assicuro che pur avendo qualche perplessità all'inizio legato proprio alla descrizione tecnica del telefono, poi l'uso di tutti i giorni è stato comunque interessante. È stata migliorata la messaggistica grazie ai messaggi RCS, è stato introdotto anche l'uso dell'intelligenza artificiale per la gestione della batteria con l'uso adattivo che analizza le nostre abitudini e diciamo blocca le applicazioni che noi usiamo di meno riducendone drasticamente i consumi e poi altro eh, elemento importante è il fatto che sia facilissimo eh, grazie all'applicazione che permette lo switch da altri telefoni portare sia da iPhone che da un altro telefono Android tutti i propri dati sul proprio Google Pixel insomma dovremo aspettare un po' per averlo perché arriverà solo eh, nel mese di ottobre ma diciamo che questo è un prodotto che a me onestamente sta piacendo soprattutto per il rapporto qualità prezzo. Una cosa che sottolineo che ha una qualità pazzesca è l'audio l'audio è alto definito corposo con dei bei bassi e tutto sommato non è scontato soprattutto su un prodotto di questa fascia di prezzo peccato doverlo aspettare così tanto chi vorrà farlo sarà soddisfatto dall'utilizzo forse anche grazie al jack per le cuffie da 3 mm e mezzo che è un'altra delle chicche di questo dispositivo spero che abbiate la pazienza di aspettarlo anche comprandolo nel mese di ottobre pur con un processore che non è proprio il top secondo me portate a casa un dispositivo molto carino.